Ciao ragazzi sono Dani26, oggi siamo qui per trattare un argomento, uno degli argomenti che a me piace e eh, che preferisco di più, eh, cioè quello di creare un cartone animato come sto facendo io adesso eh, infatti io adesso sto usando uh, un programma dell'Adobe, Adobe 2022 uh, ci vuole l'abbonamento però, um, diciamo così si riesce anche a usare la versione gratis l'ho scaricato da Adobe Creative Cloud e niente, io sto registrando questo, ehm, diciamo così, questo, questo cartone, diciamo così, perché così almeno è almeno un modo più semplice per, ehm, diciamo così, evitare di fare 20.000 tagli in dei video, perché è più semplice, perché sto registrando dal mio computer e di solito registro da un altro computer fisso che è collegato alla telecamera quindi sempre un disastro perché poi devo trasferirlo nel Mac e poi diventa un disastro quindi eh, di cosa tratterà questo video? di come si crea un um, uh, un cartone io vi metterò in descrizione il nome del del programma perché non ce l'ho qui davanti perché Sto registrando, diciamo così, il video però, diciamo così, il, la telecamera, diciamo così, la sto registrando con QuickTime, è un, un po' un casino, quello che faccio io. Poi vi spiegherò, farò anche un video magari su come registro un video dall'inizio, da prendere la telecamera, il microfono, attrezzatura, a um, editare il video a caricare il video, a programmarlo. Questo video qua lo vedrete. Il, sicuramente eh, è sicuro questo lo vedrete il 31 dicembre del 2022 lo ve, ve lo caricherò io alle 23.59 perché ve lo farò come regalo di capodanno però nel mentre usciranno anche altri video ovviamente lo farò per una questione diciamo così perché vabbè, il cartone ci, stavo, ci questo progetto ve lo dico già ci stavo lavorando da un sacco di tempo un sacco Um, arriverà anche una cosa sulle vendole del Mac, poi vi spiegherò anche, però, uh, così almeno boh, uh, penso che uh, magari di intrattenervi un po' di più. <ride> no, scherzo, um, con questo: diciamo così, con questo programma, cosa possiamo fare? Diciamo così, possiamo uh, creare delle. Um, diciamo così, dei cartoni come proprio come per esempio eh, Peppa Pig più, più, più popolare però nel senso possiamo anche fare mh, dei cartoni magari un po' più seri magari se vogliamo eh, fare dei video dove magari un po' più scherzosi come se i miei, non sono proprio seri i miei, eh, cioè mi si allunga il collo, considerate... no le gambe mi si allungano, se mi alzo poi se esco l'inquadratura si blocca. <ride> ecco, sono tornato. Vedete? È un po' buggato il programma, però vabbè sarà anche sicuramente del mio hardware, che infatti le ventole sono a zero per fare meno casino. Però eh, con questo programma appunto delle ventole però stanno salendo comunque, vedete, ora l'ho messo al massimo con un programmino che si chiama TG Pro. Poi ve lo farò in un altro video, ve lo spiegherò. Eh, comunque, questo Adobe Cree... Eh, eh, questo programma dell'Adobe per fare queste animazioni, perché vedete, se dovessi fare... Ah, vedete, mi apre la bocca e quindi me lo sinca già, si sì spera, perché la prima registrazione che faccio no la seconda che faccio quindi poi posso aggiungere con dei tastini uh, un um, delle animazioni diciamo così magari tipo di saluto magari ve ne aggiungo una qua nel video magari mi, mentre dico eh, ciao ragazzi sono il 26 ve le aggiung aggiungerò e voi ovviamente l'avrete già viste se si siete stati bravi iscritti, e sono sicuro che, che lo sarete stati. No, vabbè, perché mi sono impiantato? Cosa volevo dire? Ah, ehm, ovviamente io lo esporto da questo programma e lo metto in Premiere per editare. Guardate, mi allungo il collo: lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, e proprio si bugga un po' però comunque anche se adesso dovessi coprire la telecamera vedete che mi sinca comunque il video vedete guardate adesso mi metto qua copro la telecamera, quella del computer mi risiedo e adesso sto parlando e guardate vedete che si abbassa subito però non l'ho fatto io Me lo posso migliorare magari tra qualche mese ve lo spiegherò comunque voi l'avete già vista questa cosa qua facciamo un po' di ginnastica vabbè non è una cosa seria diciamo così perché è un, sto parlando da patata diciamo così e vabbè non si muovono i capelli però, però eh, questo programma lo userò giornalmente per fare i video eh, voi l'avete già visto perché i video che farò da oggi che è il venerdì 25 novembre 2022 voi li vedete, li avrete già visti sono sicuro perché siete dei bravi iscritti quindi sto ricollegando l'ipad perché si è scaricato non vai a ricarica, ah no si sì. uh, vabbè niente, spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like, commentate condividete perché siamo già arrivati a 6 minuti 40 e 50, 51, 52 niente, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ah ragazzi, non vi ho detto che ovviamente poi mm, lo caricherò e lo programmerò cioè lo, ve l'ho detto però, lo programmerò per il 31 dicembre alle 20... o anzi per il 1 gennaio a mezzanotte. Perché così... Eh, almeno intratteniamo, così almeno... Programmerò sto video qua a mezzanotte. Ciao ragazzi!